Ma che vuol dire auto mostra risposta anomale? Facciamo scherzi, eh, raga. Ragazzi benvenuti sul mio canale, e bentornati dal nostro Calogero Bottas su 122 veniamo dalla gara di Imola, chi non l'ha vista se la vada a vedere qui nel canale, è stata una gara particolare, diciamo che eh, si poteva far di meglio però non vi sto a spulerare come è andata perché alla fine comunque sia, tutto sommato diciamo non ci possiamo lamentare, ma adesso ci aspetta la gara di Miami che per il nostro pilota Bieber sarà la vera prima eh, prova del 9 perché è la pista che proprio non ci viene, non c'è speranza appunto che la limita al massimo i danni. Prima di cominciare, come al solito, andiamo a fare un recappino della situazione in classifica. Dunque, primo c'è Max Verstappen con 91 punti, seguito vicino da Perez a 82. Poi c'è il nostro Calogero Bottas a 55, eh, 36 punti, iniziano già a essere tanti. Eh, raga, bisogna assolutamente cercare di invertire la rotta in qualche modo, perché continuiamo a dire, Verstappen 9 vince tutte, noi vince tutte, e Perez sta vincendo tutte quasi. Puoi andare al simulatore o partecipare alla riunione? Il tempo nel simulatore è stato utile, grazie per l'aiuto. E fai? Le domande si risponde a solo questo. Ok, ragazzi, weekend di gara, si va a Miami e sinceramente spero che non piove raga perché sta vista già fatico se piove pure veramente dacci tregua porca eva piove tutto raga mamma mia voglio fare sta gara io ma qua doveva piove? ma che sta di dire quello scemo nel liberetrice c'è sempre il sole in qualifica c'è sempre il sole e in gara c'è sempre il sole, ma ci sta pia per culo questo? In gara non piove, ma perché c'è il segnale in pioggia? Siamo un po' lenti su queste curve. Curva 5, curva 7, curva 11, curva 12, curva 13, curva 15, curva 16... Ti sì, stai di tutte, oh! Tutte. Curva 18... Ho capito, sono lento, in generale, non serve me le dicevi tutte. Mamma mia, non me la ricordo proprio sta pista, porca zozza. Quando vado che è gialle, però? Le previsioni meteo dicono che tra dieci minuti la situazione peggiorerà. Ah, peggiora pure? Sì. Guasto elettrico. Vabbè, Fibelli, ma nate per fa benedì, ogni gara ce n'è una però. Al momento c'è qualche problema elettrico. Sì, sì, chiamate elettricista. Ma come faccio a fare un giro decente sapio oggi, raga? <tossi> Mamma mia! Il nostro giro stava per durare meno di un metro. Il nostro calogero va a cercare di chiudere il primo giro. Oh dio dio dio dio! 1,40 e mezzo. Però no, di più, peggio pure. Dovevamo pure limitare i danni sta gara. Ma che limitiamo? Guarda come piove! No, c'ho pure un motore usurato? Non me ne sono reso conto prima. Forse non ho cambiato i pezzi. Certo deve andare a storto sta gara. Ok, sta spiovendo, ma ci vorrà ancora tempo per far sì che la pizza sia asciutta. Sta spiovendo dove? Ma dove stai a guardare? Che noi stiamo a Miami. Sto vi dà sta notizia. A me non mi pare proprio che voi state collegati con Miami col tempo che qui sembra tutto tranne che sta a spiove vai Calò fa qualcosa di intelligente tipo fa un buon giro vai Calò vai Calò apri tutto chiude il nostro giro Siamo 39 2 oh, seconda posizione attenzione che cazzo è successo non è possibile Entriamo subito ai box, 4 minuti mancano Oh, subito, mettere altre gomme Abbiamo un solo set di gomme intermedie a disposizione E sti cazzo. Beh, Ovviamente non resteremo secondi, raga, però Pensavo di parti ultimo Speriamo se finisce il tempo È finito il tempo, cazzo Ecco Mannaggia, ho sbagliato a fare i conti che mi hanno fregato pure i minuti all'inizio Vabbè partiamo settimi ragazzi Settimi è festa, pasticcini e tramezzini questo tempo eh A Miami poi Parte in pole position Charles Leclerc E questo ci potrebbe pure da una mano per il campionato Abbiamo fatto 39,220 A 6 decimi dalla pole È incredibile sta cosa Mi ha girato quasi come Verstappen Ce la faremo a fare una partenza Con quella di Imola Cerchiamo di aprire un po' il gas puoi lasciare bene la frizione attenzione che Verstappen va subito a coprire verso di noi sa che siamo i suoi antagonisti per il campionato e attenzione che Calogero gli si infila all'interno perché Verstappen copre l'angolo esterno e giustamente Calogero si infila all'interno poi cerca di mettersi davanti ci riesce e abbiamo guadagnato una posizione ma soprattutto abbiamo guadagnato la posizione che contava cioè quella su Verstappen bravo Calogero, sta molto vicino a Hamilton, pure un po' troppo vicino a Hamilton diciamo eh così vicino che quello fa una scureggia, noi sentiamo una puzza okay, adesso concentriamo... attenzione che Verstappen è gara... uscito meglio e malgrado l'erse lui ci va a passare però la gara è lunga, attenzione che se non mi molto attenzione calogero per coprirsi all'esterno, momenti si ammazza superstappa e tira la mano staccata dalla madonna e cerca di superare per stapparne all'esterno, c'è qualcuno che si infila all'interno ma noi andiamo a coprire, oh mamma mia, meglio non aprire l'herz in quel punto, non so chi è questo che sta alla mia destra, può andare avanti, ma non ci andrà... Anomale, attendi, vediamo di cosa si tratta Ma che vuol dire l'automostra risposta anomale? Facciamo scherzi, eh, raga? Ok, via libera La via libera di che? Che era successo? Ditemi qualcosa in più ha testa con l'ansia, eh? Riettiviamo l'hertz tratta di un al non è un problema al motore? Vanno a allora, coprire l'interno, stavolta Loro ci passeranno all'esterno Mamma mia, ci hanno sverniciato, sì, effettivamente c'è qualcosa che non va col motore, ragazzi. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Ma che mi posso riprendere? Mi ha detto che c'è il motore rotto. Oddio, dio, dio, dio. Mamma mia, che driftata. Questa fa pure il giro veloce, tanto Albon ci passa in un punto che non è giusto. Eh, Però c'è qualcosa che non va davvero, ragazzi, perché a parte la mia incapacità ok sto a full gas, ho aperto l'herz mi pare pure che l'herz non si ricarica manco questi dietro ci stanno andando molto a sopra raga miami va bene, miami vice, va bene sta roba qui, comunque ho riaperto l'herz Facciamo che non farsi di la posizione, attenzione che questo si è filato per forza minuti raga quanto quanto vanno più di noi Oh, sono lunghissimo, no? Guarda il tempo. No, per guardare il tempo ormai, vai a guardare il cronometro. Ti passa pure gas lì, ti sta a passare pure tsunoda. No, tsunoda no. La vettura di Conte ha due secondi di vantaggio, prova ad accorciare le distanze. Ma non smetti di cose cretine, è ovvio che sto provando ad accorciare lo svantaggio, ma se, se sto in difficoltà, no? La macchina non va, ho finito pure l'herz Cioè Magnus guardate quanto mi sta a recuperare ho l'herz aperto oh. Eh ma c'è qualcosa che non va, che dite voi ai box, no? Ma che mai deve essere il biometano dentro la macchina? Ok, ho aperto il gas insieme, apro l'herz Oh! Mi piace cioè, manco che la scia Per questo ha provato a superare l'esterno in velocità raga, Cioè è una cosa indegna su nota Cazzo cazzo cazzo cazzo ho perso il punto di staccata Mannaggia a me Mannaggia a me ragazzi Mannaggia a me ho perso il punto di staccata per guardare si stacchi eh, non so veramente che dire raga <ride> siamo penultimi siamo dietro solo la tifi e eh, vabbè lì ho sbagliato io ma tanto ci avrebbero passato altri attenzione Perez fuori dalla sessione questo attenzione questo potrebbe fare differenza se si ammazza pure Verstappen sono rimasto veramente senza parole ragazzi perché non so cosa dire tanto la tifi è rientrata in box non so che gli è successo in questo momento sono più lento il più lento in tutta Miami cioè non pista eh sono proprio più lento in tutta Miami città Ho fatta la mattata tanto non serve a niente ragazzi Una sosta fantastica e vaffanculo ma che è una sosta fantastica manco entrava la marcia ecco che passa la difi ok, Hertz se ne va uguale, se ne va uguale ragazzi, se ne va uguale. Recordiere S se ne va uguale! Ma come cazzo è possibile? Abbiamo carburante sufficienza per soli due giri. Mamma mia, canoggio sono il passo all'esterno qui, è un tantino difficile, coefficiente di difficoltà altino. Tanto vince Leclerc. Ma mi ripasserà ragazzi perché c'ha più velocità. Io sto con l'herz aperto. Ma oh, ho finito. Oh! Ma perché ha frenato così? Ma perché gli fanno fare questi errori a eh, più? Raga, inchiodato senza motivo. Che tragedia! Vince Charles Leclerc secondo Ricciardo terzo Norris poi Verstappen Hamilton Ocon Albon Alonso Casli e Magnus ne vanno a chiudere la top 10 il nostro Roger Bottas arriva mestamente diciannovesimo è stata una gara tragicomica eh, ragazzi purtroppo non mi so spiegare il motivo se non nel fatto che il motore evidentemente non andava proprio in classifica ci passa Norris per tre punti no per due punti ci passa Norris e ci si avvicina tantissimo Leclerc che c'è sta adesso un punto purtroppo Verstappen sta a 49 punti ragazzi non dico che mi aspettavo di fare una gran gara però eh, avrei voluto far meglio eravamo pure partiti bene eh, solo che il motore non ci ha assistito è inutile di altro detto questo ragazzi io spero che vi siate divertiti non è stata una grandissima gara però come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti vaffanculo va a Miami e tutti gli americani ma io vorrei capire perché cazzo andava così sta macchina